Il 3 febbraio Apple TV ha pubblicato la terza puntata del telefilm Shrinking. E come ce l'hanno detti per lo scorso episodio, eh, potrebbe essere interessante cercare di ragionare un po' su che cosa succede in questo, questo telefilm dedicato alla terapia cognitivo-comportamentale. Il telefilm ha una eh, chiave di lettura, quindi un po' ironica, non vuole prendersi troppo sul serio, e va benissimo, però quindi qui non è l'occasione per dirsi hanno fatto bene o fatto male ma soltanto per ragionare su alcuni elementi del come funziona la terapia cognitivo-comportamentale su cui può essere utile magari riflettere e ragionare, credo. Eh, considerando che parto poi su, eh, in questa occasione eh, da una cosa che è accaduta, cioè il fatto che, eh, ricordando che questo video poi si è dedicato a tutte le persone che hanno già visto l'episodio, quindi ci sono degli spoiler assolutamente, quindi eh, parto dal dire che nell'altro video in cui avevo commentato i primi due episodi avevo azzeccato una possibile previsione, quindi un piccolo orgoglio per questa cosa, cioè il fatto che avevo azzeccato il fatto che eh, la, la paziente eh, di Jimmy eh, sarebbe tornata con l'ex o comunque avrebbe continuato il suo aspetto di dipendenza, perché è una cosa che eh, era ragionevolmente prevedibile, considerando che, dico questa cosa con un, pizzichi, un pizzico di, di gioia nel momento in cui eh, quando uno è una cosa che aveva previsto chiaro è desiderabile contemporaneamente però con la consapevolezza del fatto che si sta descrivendo comunque, eh, comunque una cosa che riguarda una difficoltà cioè il fatto che si sta parlando di una persona che ha una dipendenza da di una, di una relazione tossica e quindi eh, è prevedibile che possa succedere questo è anche spiegabile, chiaro che la situazione poi riesca a evolversi in un'altra direzione ma per evolversi in un'altra direzione servirà quindi che le, si riesca a lavorare non tanto sullo stare o non stare con questa persona che è un problema, ma su riuscire a costruire un'autostima più salda più solida che permetta di non essere più dipendenti da qualcuno, hm? di chiunque si tratti, si tratti de, del partner, di un terapeuta, di un'amica, di una sorella, di chiunque sia. ok? E questa cosa qua comunque è importante chiarire che in realtà io non ho azzeccato realmente una previsione su quello che poteva succedere a una persona, ma più che altro ho forse eh, eh, azzeccato una possibile che, interpretazione o chiave di lettura eh, che è simile a quella che l'autore che ha voluto descrivere questa scena del, dell'episodio eh, ha utilizzato, cioè noi non stiamo parlando della realtà, stiamo parlando di una scenografia e quindi diciamo che in quel punto la scenografia aveva un suo grado di prevedibilità, però effettivamente mi sento di dire realisticamente queste cose tendono ad andare in questo modo, ok? quindi è una cosa che assolutamente può succedere e su cui serve lavorare con una modalità diversa. Anche se comunque in questo, nel video di oggi vorrei soffermarmi più su un altro elemento della questione, cioè sul fatto che eh, durante la puntata poi emerge in maniera un po' più chiara quello che è il personaggio di Gabi, che è la collega di Jimmy, eh, che ci era capitato già di notare che aveva un atteggiamento un pochino... Eh, combattivo forse un pochino troppo combattivo nell'affrontare con determinazione con dominanza certe situazioni e forse in questo episodio quindi emerge in maniera un po più chiara il fatto che il suo approccio alle cose poi abbia un po questa questa intensità che finisce per essere controproducente cioè Nell'episodio si parla molto della sua separazione e emergono sfaccettature diverse della modalità con cui, eh, un po' confusionaria con cui a volte esprime la sofferenza di questa, eh, di questa separazione, altre volte invece sembra quasi non soffrire, esserne contente ed essere questo un qualcosa di cui gioire, il fatto che finalmente ci separiamo, che è bello che finalmente si volta pagina. In realtà esistono entrambe le cose, no? E eh, trovo che sia molto carino che in questo telefilm stiano mostrando come personaggi diversi poi si relazionano con la sofferenza in maniera diversa. C'è cioè chi, eh, assolutamente, in maniera lineare alla proposta iniziale di Gabi eh, propone di festeggiare la, la separazione così che. Eh, finalmente si possa andare a vivere una vita migliore mentre c'è il protagonista jimmy che è un po più in difficoltà e, le, e empatizza invece con quello che è un po più simile a se stesso dell'approccio al lutto alla tristezza della perdita di una persona cara no eh, che quindi è una modalità con cui entrambi eh, sia brian che jimmy in questo caso vanno a eh, brian l'amico no che eh, ha sempre questo approccio per qualunque cosa del vedere il lato positivo eh, ognuno poi risponde in maniera un po' simile a se stessi, cioè quello che succede è che eh, quando incontriamo la sofferenza effettivamente una cosa che spesso succede è che ognuno ha poi la propria soluzione che spesso parla più di noi stessi che non della persona con cui stiamo andando a dialogare e questa cosa poi non è neanche del tutto sbagliata perché anche se volessimo basarci su quello che Gabi ci chiede a volte ci chiede poi di essere compassionevoli, presenti, affettuosi altre volte ci chiede di essere leggeri, solari, spensierati e ridiscorrendo nessuna delle due cose è quella cosa più corretta il fatto che gabby venga descritta in questo modo forse è collegato a proprio quell'approccio così un pochino eh, competitivo e ostile che si ricollega anche a quella che è una logica spesso presente in quella che a volte viene definita la psicologia positiva cioè quella in cui si propone promuove il fatto di avere dei pensieri tendenti al positivo per cercare di indursi per quanto possibile in uno stato emotivo il più desiderabile possibile questa cosa qui ha tutto un suo senso in determinati contesti d'emergenza, ma ha anche tutti i suoi limiti, cioè è un approccio ostile al dialogo con la propria mente, con la propria emotività, e a volte invalidante rispetto al riconoscimento di alcune emozioni che possono essere invece dolorose e vanno riconosciute per quello che sono. La questione è che stare vicino a una persona che soffre è complicato, perché... La persona a volte vuole tutto, il contrario di tutto, e serve riuscire da un lato a sentire l'altra persona e dall'altro proporre un qualcosa che venga da noi ma che non sia solo la riproposizione di quella che è la nostra storia ma sia un qualcosa che tecnicamente può avere senso. E' quella un po' la differenza tra un intervento professionale e la, la spalla eh, di, di un amico che chiaro fa quello che riesce ed è giusto così assolutamente. Ma teniamo in considerazione che quando si parla di cercare di prendersi cura di una persona che soffre eh, è importante cercare di lavorare per quanto possibile sul avere una buona autostima nel contatto con l'altra persona che è proprio un elemento centrale della cosa, no? Avere una buona eh, autostima e autonomia, voglio dire autonomia soprattutto, eh, è un elemento importante perché dall'autonomia si può partire a fare delle valutazioni, fare dei tentativi e vedere cosa funziona di più e cosa funziona di meno, considerando che l'altra persona farà delle richieste che non sempre sono la cosa più vero migliore, più sana per se stessa. E quindi c'è un punto di incontro in cui si fa prova, tentativi e... Riuscire a fare questa cosa è complicato, per questo è importante cercare di eh, avere un dialogo un po' più eh, trasparente e costruttivo con se stessi e più gentile per non cadere in eccessi nell'idea del si fa così o si fa cosà. È un elemento complesso e durante questa puntata viene un pochino accennata questa cosa eh, del, del quanto può essere complesso effettivamente eh, il fatto di avere un'interazione con una persona che è in difficoltà una cosa che mi piace molto del come viene raccontata nel telefilm, eh, da, da parte degli autori, chiaro, e rappresentata da, da, da, dagli artisti, eh, è che mh, non c'è poi il desiderio di fare una spiega noiosa come la sto facendo io adesso, ma c'è soltanto il desiderio di mostrare un qualcosa, poi ognuno si porterà a casa un po' quello che vuole e credo forse sia un elemento eh, molto piacevole che magari farà sì che continuerò a fare video sulle prossime puntate se ci sono tutti questi spunti che apprezzo tantissimo. Come una cosa su cui vorrei chiudere Uh, capendo un attimo di cosa si tratta è quel suggerimento che uh, Phil uh, Harrison Ford dà in diverse occasioni durante la puntata dicendo che uh, condivide con gli altri una cosa che lui fa su se stesso e poi quindi lo fa fare alla figlia di Jimmy uh, lo fa fare uh, a Jimmy stesso nel senso che è un esercizio di uh, uh, espressione della propria emotività ed è un esercizio che è molto vicino a quello che in psicoterapia viene uh, etichettato di solito come i 15 minuti di passione, cioè un momento in cui si esprime la propria emotività dolorosa senza filtri e poi si tirano le somme, si chiude tutto e si va a fare altro. Questa cosa qua, io credo che sia importante eh, spendere due parole su questo perché questa cosa qua è a rischio di altissimo rischio di fraintendibilità. Cioè, mh, questo è un esercizio molto specifico. E a volte capita che le persone vedano questa cosa e vedano, la vedano nell'ottica, anche le persone con cui capita di parlarne a volte in psicoterapia, la vedano come l'occasione per eh, sfogare le emozioni. C'è cioè a volte è un po' questa... Questa idea, che noi non ci rendiamo molto conto di dove arrivi, ma in realtà l'idea di sfogare le emozioni non è un'idea neutra, è un'idea un pochino psicoanalitica delle emozioni, cioè nell'ottica che esista questa mente inconscia che ha bisogno di buttare fuori delle emozioni eh, dolorose e urlanti e che quindi sfogandole in qualche modo diminuiscano qualche pressione, rifacendosi a un modello funzionale delle emozioni come dei contenitori che vanno a riempirsi e poi hanno bisogno di sfogarsi, che quindi sia un qualcosa che è necessario e che quindi sia quello il lato terapeutico della, della questione dei 15 minuti. In realtà quello non è un esercizio pensato per funzionare in questo modo, non è quello. L'esercizio tendenzialmente si basa appunto della logica, della terapia cognitivo-comportamentale proprio in una visione della mente, del funzionamento mentale che è proprio diversa. Cioè la logica non è tanto eh, la terapia cognitivo-comportamentale cognitivo non nasce dall'ottica dello studiare la mente in, in, in difficoltà e dolorante per andare a capire come funziona, ma piuttosto dal lavorare è studiare come funzioni la mente in tutte le sue espressioni e poi formulare delle teorie che hanno anche senso e utilità dentro l'ambito clinico e in questo senso eh, le emozioni solitamente non hanno bisogno di sfogarsi non è quello la mente eh, anche il fatto che esista una mente inconscia è tutto da dimostrare solo una teoria quello. No? Eh, piuttosto diciamo che esistono alcuni processi molto automatici del modo con cui funzionano i pensieri e, e con, con cui funziona la mente e quelli sono un qualcosa che una volta innescato eh, produce una reazione emotiva che può essere anche dirompente e dolorosa e questa cosa qui se vissuta in maniera ostile e inefficace crea tutta una serie di problematiche per cui non sapere da che punto partire nel gestire la propria emotiva questo esercizio infatti quindi quello che a cui serve è aiutare la persona a fare un passo nella direzione di recuperare alcuni aspetti sani del proprio contatto con l'emotività e quindi quello cosa che, quello che si fa? Si dice di dare quindi questo quarto d'ora per poter esprimere le proprie emotività e l'idea è che la persona facendo questo esercizio possa imparare come l'emozione non sia una cosa devastante, eh, invalidante e infinita. Cioè scopre che l'emozione può essere racchiusa dentro un arco temporaneo e scopre una caratteristica fondamentale delle emozioni, che le emozioni sono eventi naturali transitori, le emozioni prima o poi finiscono. Dopo un po' finiscono, qui c'è un esercizio un po' fittizio che ci dà l'occasione di capire quanto finiscono e come mai finiscono, ma l'idea è proprio quella imparare che tutti gli stati emotivi sono temporanei. Quando non sono temporanei non significa che si tratta di emozioni che sono fatte per durare di più, ma significa che sono emozioni che noi inavvertitamente stiamo rievocando e riattivando eh, per più tempo, senza renderci conto del come lo stiamo facendo. E quindi già capire che siano eventi temporanei è già una cosa molto preziosa che ci può aiutare a riportare tutto in un arco un po' più gestibile un po' più sano. Come eh, quello che le persone capiscono è che quindi utilizzano qualche strumento estratto di una canzone, di un, pe di un pensiero se fosse più esplicito, una situazione, per innescare un'emozione e quindi apprendono una cosa, cioè il fatto che l'emozione è sempre prodotta da un pensiero, da una riflessione, da un pensiero che la mente valuta con una certa maniera. A seconda della maniera con cui la valuta inizierà emozioni diverse tra la gioia, la felicità, la tristezza, la rabbia, la paura, il disgusto, la sorpresa, cioè un'emozione quell'emozione è conseguenza esclusivamente del modo di pensare quando cambia il modo di pensare cambia l'emozione e apprezzare questo, questo dettaglio è centrale perché poi la competenza emotiva si basa sul modo con cui dialogo con i miei pensieri e quindi se imparo a fare questa cosa imparo ad avere un passo una fiducia in me stesso e un passo nella direzione poi di avere una competenza emotiva migliore nell'essere più sano e nel prendermi cura di me stesso come in fondo in questo esercizio c'è un momento in cui, che è il momento centrale dell'esercizio, non sono i 15 minuti prima, è lo stop. Il momento dello stop è un momento in cui eh, coscientemente, consapevolmente, la persona riesce a fermare un qualcosa prima vissuto come impossibile e ingestibile eh, nella sua intensità nella sua dimensione. Questa cosa qua è, è preziosissima. Cioè impariamo il ruolo che la coscienza ha nel dialogare con la mente e nel poter dare uno stop se messa nelle giuste condizioni quindi con il giusto se ma come perché nel dialogare con la mente nel modificare quindi le emozioni attive e questa cosa qua è preziosa impariamo il fatto che abbiamo uno strumento importante la coscienza che può dialogare con la propria mente questa cosa qua in questo esercizio abbiamo occasione di impararlo e non si tratta del quindi aver sfogato le proprie emozioni che diventa una cosa fine a se stessa diventa un'occasione in cui fare un pochino di palestra e portarsi a casa poi non tanto il fatto che ho pianto per un quarto d'ora ma il fatto che io su quel pianto su quell'emozione su quella sensazione su quella reazione posso farci qualcosa sapere che ci posso fare qualcosa è un primo passo fondamentale per poter migliorare e far prendere una direzione diversa al proprio rapporto con la propria emotività e quindi uscire da diverse difficoltà emotive. Quindi, in questo senso, secondo me, chiarire un po' questo dettaglio interpretativo su che senso avesse quell'esercizio eh, è importante perché eh, fa tutta la differenza del mondo, poi, no? Pensare del eh, serve buttare fuori le emozioni per, per gestirle e il imparare ad avere un rapporto diverso con se stesso e studiare i propri processi emotivi e mentali per poter poi formulare delle strategie efficienti nel eh, gestirle in modo tale da avere un rapporto migliore con la propria mente e far sì che sia un nostro alleato nella nostra vita invece che non un ostacolo che non sappiamo come, come gestire e come barcaminarci. È una differenza abbastanza importante. Eh, facciamo in modo che sia quella l'occasione per provare a lavorarci su. Mi raccomando evitiamo di farci le cose eh, da soli fatte in casa eh, se ci fosse bisogno di aiuto, di una mano su questo tipo di difficoltà chiedere aiuto è il primo passo per migliorare chiedere aiuto a un professionista, a uno psicoterapeuta, cognitivo, comportamentale eh, può essere assolutamente un ottimo modo per cercare di iniziare a entrare dentro una serie di logiche che ci possono aiutare a eh, assolutamente andare in una direzione molto più sana e molto più positiva per la nostra vita a corredo di questo breve video eh, c'è un articolo sul sito dottorvalerio.com, io sono Valerio Celletti e visto che mi sembra interessante un po' di spunti ci sono, secondo me ci vediamo alla prossima puntata, la quarta puntata di Shinking, vediamo adesso un attimo come prosegue il telefilm.